Carissimi, è Natale, buon Natale a tutti, siamo nella bellissima e antica cripta di San Nicola dove si conservano così le sue ossa, le ossa miracolose dalle quali viene tratta la manna, cosiddetta questo liquido speciale che misteriosamente si riproduce quasi ogni anno e che viene donato. Per gli ammalati, viene utilizzato per benedizioni, per tanti altri. Per, così per confortare coloro che sono nella sofferenza. C'è questa antica tradizione. Qui è, è Nicola, Nicola di Mira, San Nicola. E molto spesso nei paesi nordici si fa riferimento a questo santo, cosiddetto Santa Claus, è il santo del Natale. E mi piace allora augurarvi buon Natale da qui. Da questa stupenda cripta che conserva i resti mortali del Santo Di Mira. È un Natale del Signore vissuto nella povertà, nell'umiltà. Lo stesso San Nicola ha dato la vita per i poveri, si è consumato, si è prodigato fino alla morte per coloro che soffrono. Potremmo dire che in prima persona ha vissuto il Natale e noi tutti carissimi fratelli carissimi amici, carissime sorelle, eh, viviamo il Natale in semplicità, dovremmo viverlo così, guardando semplicemente ad un bambino, questo poi è il Natale, un bambino che giace in una mangiatoia volte in fasce, nella semplicità di questo bambino, un bambino che magari eh, piange, eh, piange o sorride, eh, ma non parla ancora, eppure si tratta del verbo di Dio che si è fatto carne ma questa parola ancora non può esprimersi però eccoci c'è il pianto di questo bambino mi piace vedere nel pianto di questo bambino il pianto di tutta un'umanità che soffre e che attende di fare Natale che attende la gioia della liberazione la gioia del conforto anche da noi e così mi vengono in mente le parole del compianto Vescovo di Morfetta, Don Tonino Abello, che ho avuto l'onore di conoscerlo personalmente, di averlo anche come maestro in un certo modo, e ci diceva non è possibile, vedete, non è possibile augurare Buon Natale senza recare fastidio a coloro cui indirizzi gli auguri di Natale, sono i famosi auguri scomodi di Don Tonino Abello. Tu non potrai fare Natale finché, eh, finché non avrai sostenuto chi soffre. E il tuo giaciglio, il tuo cuscino sarà come di pietra finché non avrai soccorso colui che è stato emarginato e, e è così sfruttato e messo da parte dalla società. Ecco, il Natale ci porta ad avere questo cuore aperto e questa gioia di andare incontro a chi soffre e di vivere il Vangelo in pienezza ed è un bambino a dircelo senza parole con il suo sguardo con la sua tenerezza e ci induce anche tenerezza ma non è sufficiente vivere la tenerezza e la bellezza del Natale non possiamo entrare eh, soltanto nel Natale a questo livello considerando il Natale come una festa mielosa una festa di dolcezze una festa eh, di, di bontà va considerata piuttosto come un'occasione di ripensamento della propria vita spirituale, di rinnovamento del proprio cammino. Un'occasione, ancora una volta, di conversione. Se Gesù, il Figlio di Dio l'Altissimo, è venuto in mezzo a noi, nella più assoluta povertà, in mezzo alla paglia, potremmo dire in mezzo allo sterco degli animali, in una grotta, se non c'era posto per Lui, e veramente questo non possiamo dimenticarlo non c'era posto per il Signore vuol dire che anche noi dovremmo imitarlo dovremmo andare lì dove magari non saremmo nemmeno accolti ma portare con gioia e con fermezza di fede la nostra testimonianza così solo sarà Natale se saremo capaci di questo se saremo capaci di trasmettere questa gioia questa fede profonda come la fede di tanti che vengono qui in pellegrinaggio a San Nicola, da tutte le parti del mondo, dall'est dell'Europa, per ricordare le gesta meravigliose di questo santo e la solidarietà, fondamentalmente questo, la sua attenzione a chi soffre. Questo è Natale. Non puoi fare Natale se non esci da te stesso e non vai incontro agli altri. Buon Natale, carissimi amici. Buon Natale.